Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video, siete qui perché lo scorso weekend sono stato a Varano per il quinto appuntamento stagionale del Formula X Italian Series, sicuramente se mi seguite su Instagram o su Facebook avrete visto che è stato un weekend magnifico per me e bagnato direi Introduco dicendo che purtroppo non ho il video di gara 1. Gara 2 è stata annullata per motivi di troppa pioggia e a discrezione dei commissari di gara era impraticabile la pista. Quindi in questo video vi mostrerò qualche sessione di libere del venerdì e le qualifiche del sabato mattina. Vi mostrerò in più un pezzo di gara della GoPro posteriore per quanto riguarda ovviamente gara 1, che è stata l'unica ad di Stata disputata. Premetto che era la prima volta che salivo in macchina con le nuove gomme Rain, non, non abbiamo mai avuto occasione di provarle, quindi non, non abbiamo voluto provarle, le abbiamo mantenute nuove fino ad adesso. E se non siete ancora iscritti al canale, cliccando qui in basso vi iscriverete al canale mi raccomando ci conto e se siete già iscritti attivate la campanellina per le notifiche Ragazzi, io non voglio fare il moralista. Però se state scaldando le gomme, perché Cristo vi mettete in traiettoria? Io non la capisco questa cosa. Ha preso? No, no, l'ho preso solo con la ruota. Provo. di nel contatto. Penso alla ah, Esatto, la parte, il baffo. Adesso normale, procedo. Vai! Riguarda le qualifiche, credo che ad Alberto, che ha fatto il secondo tempo, ha preso un secondo e tre. Credo circa. Credo che oh, Alberto com'è? Pesa? Questo video finisce qui, mi raccomando io vi aspetto, per voi che siete di Roma o zone limitrofe, vi aspetto perché ci vediamo questo sabato e domenica a Vallelunga. Ci sarà l'ultimo appuntamento stagionale e chissà si è riaperto tutto, quindi ci possiamo giocare il campionato. Io vi aspetto e che dire, buon proseguimento a tutti.